L'improvvisa scomparsa del dottor Leo Ciavarella ha gettato tutti noi nel più profondo dolore e sconforto. Leo Ciavarella, lo sapete, era amico di tutti, padre e marito esemplare, medico apprezzato e stimato, sempre sorridente e disponibile, sapeva accogliere i suoi pazienti sempre con una battuta, cercando di metterli al loro agio prima della cura vera e propria stradipava Leonardo di valori morali e religiosi e si prodigava per trasmetterli agli altri. Era un generoso ma non gli piaceva ostentare e apparire. L'ostentazione non faceva parte della sua personalità e del suo stile di vita. Era grande nella semplicità e nell'umiltà. Amava particolarmente i giovani ai quali dedicava tempo ed energie fisiche ed economiche. Sotto la sua presidenza, l'associazione ciclistica Velo Club diventò uno dei sodalizi sportivi più importanti della Puglia, senza dimenticare che i giovani podisti del Club Atletico, sempre sotto la sua dirigenza e con la collaborazione dell'allenatore Felice dell'Aquila, hanno conquistato il titolo di Campioni d'Italia un risultato davvero incredibile ed esaltante nello stesso tempo. Ma se volete avere una chiara percezione di quello che Leo Ciavarella ha rappresentato nella vita e nello sport, basta vedere la foto messa su Facebook da Matteo Florio. Lo si vede sorridente alla guida di un gruppo di ragazzi che sta per prendere parte ad una gara podistica. Una foto davvero bella la migliore immagine della sua personalità come uomo di sport Leo Ciavarella è stato per me come un fratello insieme a lui abbiamo fatto tante cose belle abbiamo realizzato tanti bei progetti abbiamo condiviso un bel rapporto d'amicizia basato sul rispetto e sulla collaborazione senza mai uno screzio senza mai una parola fuori posto senza mai un'offesa senza mai un litigio Personalmente sono contento di averlo avuto come amico, sincero e leale, e di avergli offerto tutta la mia amicizia in modo altrettanto sincero e incondizionato. Alla gentile consorte Gianna, ai figli Matteo e Demetrio e alla famiglia tutta, le nostre più sincere e sentite condoglianze, tutta la nostra vicinanza, tutta la nostra solidarietà. La scomparsa di Leo lascia in tutti noi un vuoto davvero ingolmabile. Oggi noi tutti abbiamo perduto una cara e bella persona il cui ricordo ci accompagnerà per sempre. Ciao Leo, ci mancherai.